Per una grande impresa servono le idee e l'impegno di tutti. Costruiamo, con l'Europa, un'Italia innovativa e sostenibile. È il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un gioco di squadra che trasforma il paese. Italia Domani si fa insieme.